sei andato, se andato via le notti in segono, un nuovo giorno ma un tuo ritorno non ci sarà se tanto buio nei miei domani ma sto aspettando la nuova luce sei andato fio Da to via Io vi faccio, dai, Accordo, No, no, Vieni chiedi spostare. Siete le che siete buonasera, siete in No, stai Io faccio la decorazione. La decorazione della qua. c'era anche la nostra amica Milena, perché a tutti i libri che faccio è sempre la decorazione. <ride> che è successo? <ride> Però il gioco d'amore è scappare, c'è anche. gioco d'amore è scappare, c'è anche. Anna gioco d'amore è anche. È <ride> hanno... anche, anche un altro libro completo di Franco Turco. Il mio primo libro che avevo tanto successo con Franco Turco. Vedi? <ride> Quindi ho dimenticato di stamattina. Ma lo so, Franco Turco, la dà Ah, no, al allora. allora Maria dai. che devo dire buonasera a tutti e sono appena rientrata da Ischia da questa esperienza so, so. di questi incontri dedicati alla poesia alla scrittura e alla pittura c'era un mio quadro e c'era il quadro di Milena Petrarca che è stato molto apprezzato e e faceva una bella cornice all'interno di questa biblioteca antoniana devo che, dire che era ritratto, la... Sì, la moglie, la, moglie, no, la no, sì, io non sapevo poi è stato detto e devo dire che è stata un'esperienza importante perché nel, in questo incontro eh, non solo di poetesse ma anche di scrittrici, di scrittori e di no, no, si, no, cantanti, cantanti, no. cantanti è stato un arricchimento culturale notevole. Mm, sono contenta di aver fatto questa esperienza, contenta, grazie. Amicelle, grazie. Grazie a voi. Grazie a te che <ride> sei un'amica un preziosa come Lucia. Ma